Es lindo poder estar juntos el domingo. Y hoy auguri a todas las felicidades a todas las madres. En Italia la fiesta de las madres llega el 8 de mayo. E, en Italia la fiesta de las madres es el 8 de mayo. Ahora es el segundo domingo. Sí. es el segundo domingo. Y hoy invece, también, eh, en Italia es la fiesta de los trabajadores. Quindi tanti auguri a tutti. Así que felicidades día a todos. Che chi non lavora e fa i servizi in casa comunque lavora. Anche a lo che non lavora, ni sta in casa, um, plan, limpiando también es trabajo. O i ragazzi che studiano anche quello è lavoro. O los que estudian también es trabajo. E quindi tanti auguri a tutti. Así que felicidades a todos. Quindi quando la persona che sta fiaco ti gli tanti auguri a te. Así que a la persona al tuo lado e dile felicidades. <laughs> <laughs> e mia moglie parlava di Nemia no? e mia sposa parlava di Nemias e c'è un momento della storia di Nemia che è particolare è un momento della storia di Nemias che, che è particolare perché tu vedi che la gente piangeva perché vedi che la gente llorava e la gente, qualcuno piangeva per la tristezza. Tristeza, perché si ricordava del primo tempio che era stato costruito. Perché si ricordava del primo tempio che aveva stato costruito. E qualcuno invece piangeva per la gioia. E per il gozo. Perché si ricordava del secondo tempio di quello che stava per costruire. Stava vedendo il tempio tornare Perché stava vedendo il secondo tempio, stava vedendo la costruzione del secondo templo, así che vedendo il tempio regresare. Quindi era un momento bruttissimo. Era un momento orribile. Però era anche un momento bellissimo. Però è anche hermoso. Perché sembra strano, ma nel momento più buio Perché pare raro, ma nel momento più oscuro è proprio lì che inizia a splendere la luce. È proprio lì che inizia a risplendere la luce. Quindi se stai vivendo il momento più difficile della tua vita stai vivendo per il momento più difficile della tua vita Sta per arrivare il momento più bello. Sta per arrivare il momento più bello. Vogliamo leggere Matteo capitolo 27? Leemos Matteo 27? Dal verso 45 al verso 54. Del versículo 45 al 54. E dalla ora di Sexta fueron tinieblas e sovrapparentate la Tierra, hasta la ora di Nona. E cerca della ora di de Nona, Jesús esclamò con grande voce diciendo: Eli, Eli, lama Zaphtanil. E questo è: es, Dios mio, Dios mio, perché mi hai desamparato? Y algunos de los que estaban ahí, oyéndolo, decían, «A Elías llama este». Y luego, corriendo a unos de ellos, tomó una esponja y la echó de vinagre, y poniéndola en una caña, uh, dábale de beber. Y los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu, «He aquí». El dedo del templo se rompió en dos, de alto a abajo. La tierra tembló. Y las piedras se hendieron, y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la Santa Ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, hijos de Dios, era este. Era un momento bruto. Era un momento feo. Però era un, momento glorioso. era un momento glorioso. Se noi e... oggi siamo qua e possiamo sperimentare la vita di Dio, aquí, la vida de Dios. è perché in quel momento qualcosa di negativo era successo. È nel momento più brutto, e momento feo, è lì che inizia la luce. La luz. Io ricordo quando mia moglie stava per diventare mamma. Mi ricordo quando mia esposa stava a di essere madre. Era incinta all'incirca un mese e mezzo. Ah. Oh. Stava <ride> imbarazzata di <ride> un mese e mezzo, la storia. E, <ride> e quindi era andata uh, dal medico a prendere le analisi per essere sicura che era incinta, l'analisi del sangue. E fu dal medico per fare analisi del sangue per vedere se effettivamente stava imbarazzata E quindi stava, stava guidando, stava manejando e mi chiama. E mi chiama. Non si chiama quando si guida comunque. Non si chiama quando si maneja, però guarda. lei Però mi chiama. Allora sono, ho preso le risposte Tomei le risposte le E la risposta definitiva è sì, sono incinta e sì, sto imbarazzata. E io, wow, che bello Oh, oh che lindo E sento shhh, boom e sento un boom Fece proprio in quel momento un incidente con la macchina E giusto in quel momento si è fatto un incidente con il coche La macchina praticamente è finita dall'altro lato della strada E il coche si è dall'altro lato della calle Dall'ospedale stava uscendo fuori una macchina blindata della polizia. Ah, dall'ospedale stava salendo un coche di polizia, di questi che. come. resistenti. Blindados. Che erano quelli là che que usavano per fare le scorte, finti, senza la scritta polizia. Diciamo. Ah, che que erano quelli che usavano. Con... in realtà, non aveva la scritta polizia. E aveva urtato la macchina, spingendola dall'altra parte della strada. E aveva. in uh, chocato il coche e lo aveva empujato dall'altro lato della calle. Lei era incinta di un mese e mezzo. E' stava imbarazzata di un mese e medio. quindi la portarono all'ospedale. E la llevarono all'ospedale. Fecero l'ecografia per controllare come stava il, il bambino. E hicieron l'ecografia per vedere come stava il niño. E non c'era più il cuore. E ya no estaba... In plan, il corazon non Il bimbo era clinicamente morto. Il niño era clinicamente morto. E poi, dove quello penso che sia stato il momento più brutto della nostra vita momento de vida. e lì ci arrivarono tutti gli attacchi nella mente e lì ci tutti gli attacchi mente ah questo ti succede perché chissà che peccato hai fatto questo ti passa perché chi sa che peccato esiste però mentre eravamo lì nel momento più brutto della nostra vita però mentre lì momento più brutto della nostra vita noi decidiamo di fare l'unica cosa che sapevamo fare decidimos hacer lo único que podemos hacer. Reñamos. Oremos. Le facemmo al Signore una semplice preghiera. Y hacemos al Señor una simple oración. Signore, se questa cosa viene da te la accettiamo. Signore, se si esto viene de ti lo acept lo aceptamos. Pero si no es de la tu voluntad, pero si esa no es tu voluntad, rida chinio questo bambini. Devuélvenos este niño. E quindi chiedemmo di ripetere l'ecografia. E preghiamo para ripetere l'ecografia. Però il medico disse: Vabbè, non c'è bisogno, perché dobbiamo ripetere l'ecografia? Per il medico ha detto: 'Non è necessità, perché dobbiamo ripetere Dobbiamo togliere questo feto che ormai è morto, dobbiamo operare e toglierlo. Tenemos dobbiamo quitar il feto che già sta morto e quitarlo. Però noi insistiamo, no? Per favore, ripetiamo l'ecografia. Però insistiamo con ripetere l'ecografia. E il medico quasi ci fece contento proprio perché. Okay. Eh, no, porque le hicimos la testa. Ah, vale. Y el médico no, nos dijo que sí, porque le hicimos tanto, le hicimos una cabeza así. Y yo recuerdo que. Quello que hacía la ecografía era allí. Y me acuerdo que el que hacía la ecografía estaba ahí. Y entonces empezó a accendere los macineros, casi scotchados. Empezó a encender las máquinas macineras, sin ganas. Y después empezó a sentir. Y empezó a escuchar. Y, a fare una y empezó a hacer una cara rara. E poi iniziò a fare una faccia ancora più strana. E, e premeva sulla macchina e guardava di qua e guardava di là. E la, la macchina e mi e E a quel punto disse io non so cosa succede. E il io non so che passa. Il cuore è tornato a battere E il latir. E mi disse una cosa. E mi dico algo. Però io vi consiglio di abortire, disse uh, il mezzo. Perché il sangue non è arrivato al cervello per.. Diverse ore, era el sangue, giorno dopo. Porque il sangre uh, la, era el día después, así que la sangre no había llegado al era cerebro. Ah, eran dos días después. Dice, entonces, seguramente nacerá con problemas. Así que van a ser con problemas. No será inteligente como los otros. No será listo como los demás. No hablará. No va a hablar. Quindi vi consiglio di abortire. Así que os aconsejo que abortéis. Y yo dije, no, no es así, doctor. Dice, no es así, no es así doctor. è così, Dice, por qué. Porque cuando Dios hace una cosa, la fa perfeta. Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. En el momento più oscuro de la nuestra vida. En el momento más horrible de nuestra vida. Pero fue, un momento más bello. Pero fue el más lindo. Porque Dios nos ha dado gloria. Porque nos dio gloria. Que parla anche troppo. Que parla, habla demasiado. Prende 9 y 10 en matemática. Y saca 9 y 10 en maths. Parla español, inglés, italiano. Hablando 4 idiomas. Era el momento più brutto. È il momento più feo. Ma è il momento in cui Dio iniziò a far risplendere la luce sulla nostra famiglia. In la in nostra famiglia. Questi sono i versi che abbiamo letto oggi. Estos son los que hemos leído hoy. Immaginate Gesù sulla croce. È il momento più brutto della vita di Gesù. Feo de su vida. I discepoli che erano scappati. Los que se Lui sulla croce. La gente che lo prendeva in giro. La gente che si urlava di. Ah, vediamo se adesso viene Elia a liberarlo. e a vedere se viene, viene Elia a liberarlo. I farisei dicevano, ma tu scendi dalla croce, che veramente ci crediamo se adesso scendi. E i farisei dicevano, per tu così si, así si La gente lo indicava diceva, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso." La gente lo indicava dice, ha salvato gli altri e non può salvarsi a sé no sí mismo. A quel punto che Gesù si sente così male? E Gesù si sente più male. Che inizia a dire Eli Eli, la masa Che dice Eli Eli, oh, la, la masa ma bacani. La masa Che è aramaico. Che è saramaico. E significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutti lo avevano abbandonato. Tutti lo avevano abbandonato. Era il momento più buio. Era il momento più oscuro. Ma nel momento in cui stava per risplendere la vera luce. Però era il momento in cui io a risplendere la vera vera luce. Io non so se ti sei mai trovato in questi momenti. Non so se ti incontrasti alcuna mesa in questi momenti. Spero che non ci passerai mai. Spero che non passi per questo. Però purtroppo, come cristiani, molte volte nella vita ci passiamo. Però come cristiani ci passiamo per questo nella vita. Il momento in cui tutto va storto. Il momento in cui tutto va male. Tutto va storto. Tutto va male. E sono quei momenti in cui tu ti gridi a Dio. E sono un momento in cui grida a Dio. E dice. E lì è lì, la massa pactanì. la massa Signore, perché mi hai abbandonato? Signor, perché mi Sembra che la famiglia ti, è abbandonato. È che tua famiglia ti abbandonato. Gli amici ti hanno abbandonato. Ti abbandonato. I fratelli cristiani ti hanno abbandonato. Ti abbandonato. E spesso ti chiedi, Signore, ma anche tu mi hai abbandonato? E ti preguntas, Signore, però tu también mi abbandonaste. Però è proprio in questo momento più buio. Quando Gesù era sulla croce, che succede una cosa strana. Che all'improvviso c'è un terremoto. Che un terremoto. E le tombe si aprono. E i morti risuscitano. Frate, avete mai riflettuto su questa cosa? ¿Has pensado en eso? Yo quiero hacer pensar con eso. La Biblia dice que muchos de los muertos eran resucitados. La palabra dice que muchos de los muertos han resucitado. ¿Y yo imagino una familia ahí seduta a tomarse el té? famiglia a la puerta? ¿Buscan mm. a la puerta? ¿Y quién es a esta hora? Es a esta hora. ¿Van a abrir la puerta? ¿Abre la puerta? Y el nonno que era muerto diez años prima está sulla la puerta. Y el abuelo muerto hace diez años está en la puerta. ¡Ah! <risa> Io penso che solo dalla paura, forse morivo per yeah, altre persone. Probabilmente solo con il miedo morirà altra gente. Cioè immaginate quello che è successo. Immaginate quello che è passato. Le tombe di persone che erano morti da anni, si sono rotte, i morti sono usciti. Le tombe di persone che avevano morto hace anni, si rompieron e salieron. Ci avete mai riflettuto. Lo avete pensato? Personas que avevano perso la madre, il padre. Personas. All'improvviso abren la puerta y se trovano il padre muerto, la madre morta sulla porta. Y de repente abren la puerta y se encuentran el padre o la madre muerta en la puerta. O persone che avevano perso i nonni. O persone che avevano, i o persone che avevano perso i figli. O persone che avevano perso i figli. Ormai era tempo che erano seppelliti. Tempo ahí en la tumba. Non c'era più speranza. Non più speranza. Però proprio quando non c'è più speranza. Io avevo speranza. Nel momento più buio. E nel momento più È il momento in cui la vita inizia a muoversi. È il il momento più oscuro. Il momento masso. Era il momento più glorioso. Era il momento. Más Perché qualcosa di nuovo stava iniziando. Perché qualcuno nuovo stava pensando. E anche tu che se vivi i momenti oscuri nella tua vita. E se tu tanto vivi i momenti oscuros nel tuo vita. Proprio nel momento più oscuro. Giustamente nel maso oscuro. Ci sarà un terremoto. Avrà un terremoto. Si squarcerà il tempio. Si romperà il tempio. Qualcosa di strano succederà. Algo raro va a passare. E all'improvviso quello che era morto risuscita. E di repente lo che era morto risuscita. I tuoi sogni persi risuscita los sueños perdidos resucitan que tu que lo que tú pensabas que es imposible lo se había vuelto imposible se cumple. cumple porque Dios es venido para darnos vida y vida en abundancia, Dios, vino vida en abundancia. Dios no nos venido a dar la muerte Dio non ci è venuto a vederci morire su una croce. No, vino a vernos morire su una croce. Lui è venuto affinché noi potessimo uscire dai sepolcri e trovare la vita. Il vino para que la vida. Dio vuole che il tuo cuore sia pieno di vita e di vita in abbondanza. che il tuo cuore pieno di vita e in abbondanza. Però molte volte dobbiamo passare per una notte oscura. Che per la notte oscura. Perché c'è qualcosa che non è buono dentro di noi che deve morire. Ma perché c'è qualcosa che dentro di de noi tiene che morire. Lo stesso è successo con Giuseppe. Lo mismo passato con José. Quanto mi piace questa storia? Mi piace molto la storia. Fu venduto dai fratelli. Vendito per i hermanos. Quanto sono belle le famiglie. Che line le famiglie. Molto spesso sono proprio i tuoi fratelli e le tue sorelle quelli che ti... <risa> dicevi devi fare attenzione. Ma tienes devi tenere cuidato giustamente con i tuoi e hermanas Sono i primi che mm. ti vendono. Sono i primi che ti vendono. Fu venduto dai fratelli. Vendito per schiavo. arriva ad essere schiavo. Però quando è schiavo, lui trova una certa libertà. Però quando è esclavo, tiene come una certa libertà. Inizia a vivere una, una buona vita. Empece a vivere una buona vita. È schiavo, però comunque è abbastanza libero. Cioè, sea, sigue siendo schiavo, però è un po' più libero. Perché diventa il capo degli schiavi. Perché si vuole il jefe degli esclavos. E io penso che lì Giuseppe finalmente dice, ah, adesso sto un po' meglio. E me mi immagino José che sta lì dicendo, bueno, ora sto un po' meglio. Però all'improvviso finisce in prigione. E se va in la Diffamato. Diffamato. Come un, come un delinquente. Come un violentatore. Come un e mentre è lì nel più profondo della, della prigione. Dove è Dio? E lì, è lì, la massa bactonì. Otra vez, è lì, è lì, la masa, masa bactani. I miei fratelli mi hanno venduto. Me Il mio capo mi ha venduto. Mi jefe me e adesso che devo fare qua? E ora che qui. È lì nel carcere e all'improvviso arrivano delle persone importanti e arrivano persone uomini di politica uomini politici wow. wow non erano il sindaco uh, o il capo della provincia non erano il alcalde o il capo, del jefe di de provincia però erano persone importanti perché erano a contatto con il re però erano persone importanti perché con il re il copiere e il panettiere il copiere e il, il, il, il panadero. panadero e là Giuseppe dice finalmente e io cosa dice por fin? Adesso c'è una persona importante. Allora ti è un uguale che è importante. Io interpreto i sogni. Le interpreto i sogni. Questa persona dicono, wow, questo uomo riesce a interpretare i sogni. E questa gente dice, wow, questo uomo può interpretare i sogni. Mi fanno uscire da qua. Mi da qui. E sto a posto. E già E si dimenticano di lui. E si olvidano di lui. Quante volte abbiamo aiutato persone? Quante volte siamo aiutati persone? Però quando è stato il momento che noi ci siamo trovati in mezzo ai guai pero cuando fue el momento en que nos encontramos nosotras en, eh, en problemas estas personas no estaban? esta no gente no estaba no solo en Italia solo pasa en Italia no, ah, no, sucede eh, anche en aquí en la España Latina. aquí en Argentina oh. en Argentina también también en Brasil en Brasil también ¿Dónde están esas personas que hemos ayudado? ¿Dónde está esa gente que hemos ayudado? muchas veces las ves palazadas y no te saludan las ves por la calle y no te saludan o te, sí, sí. Su Facebook. O te bloquean en el Facebook e Giuseppe era lì ormai dimenticato da tutti e da tutto. E stava José lì, olvidato da tutti e tutti. Dimenticato dalla famiglia. Ovviato dalla mm. sua famiglia. Dimenticato dal suo capo di lavoro. Ovidato dal suo chefe di lavoro. Dimenticato da quelli mm. che lo avevano aiutato. Olvidato per la gente che lui aveva aiutato. E lì la massa backtani. E lì la massa backtani. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Un uomo integro che non aveva fatto nessun peccato. O un uomo integro che non aveva commesso nessun peccato. In prigione come un delinquente. In la carcere come un criminale. Però era nel momento proprio più buio. momento Che y... Dio stava per cambiare le cose. E Dio stava a punto di cambiare le cose. Lui da morto tornò risorto y el de muerto se resucitó Una mattina lui si è svegliato che era prigioniero e schiavo un día él despertó que era que seguía siendo esclavo e prisionero Però si andò a dormire nel palazzo del re Y se fue a dormir en el palacio del rey In un solo giorno dio realizzato tutte quelle promesse che que ormai erano sparite In solo un día yo se realizó todas las promesas que se habían desaparecido Ci scaveva promesse Cosa te mia E questo gli portarono le battaglie Questo le io batallas Ascoltami bene, se Dio ti fa delle promesse Escoltami, che se Dio ti fa delle promesse Questo non significa che non avrai battaglie. Non significa che non avrai battaglia Anzi, più grandi sono le promesse De hecho, quanto sean las più grandi saranno le battaglia Più grandi saranno le battaglia mm -hmm. Però proprio nei momenti più bui Però proprio nei momenti più bui E lì che i morti iniziano a risuscitare Allì le morti risuscitano no? mm -hmm. La stessa cosa è successa con Davide. Lo stesso passa con David. Immagina il profeta Samuele che gli profetizza che lui sarà re. Ma il profeta Samuele che le profetizza che sarà re. Io immagino che Davide camminava così. Meno David wow, non mi ha profetizzato qualcuno, è il profeta Samuele. non mi ha profetizzato qualcuno per il profeta Samuele. Ha passato davanti a tutti i miei fratelli, però alla fine ha profetizzato a me. Ha passato davanti a tutti i miei fratelli che mi ha profetizzato a me. Wow, così. Wow! Però non si rendeva conto che quella promessa, non di che esa promessa portava una guerra. una guerra. Lui inizia il gigante. Il, il gigante. Però Saul era contro di lui e voleva ucciderlo. Però Saul un giorno lo mancarono a prendere a casa nel suo letto per ucciderlo. Un, dia, uh, a su casa un uomo che non aveva commesso niente di male. Un uomo che non aveva fatto niente di male. E alla fine dovette scappare. doveva scappare. Nascondersi eh? nelle grotte. E un giorno il, il re continuava a cacciarlo. Y el re a e un giorno lì stava sul lato della montagna e dall'altra parte c'era il re che lo voleva uccidere dall'altra parte. Che cosa ho fatto di male per meritare questo? Che fatto di male per meritare questo? E all'improvviso viene accerchiato dal re nemico. E di repente è rodeato dal re nemico. E lì, è lì la E lì, lì, la mazza Bactani Dio mio, dove stai? Dio, dove stai? Questi mi tagliano la testa. Pues la e all'improvviso arriva da fuori. E di repente sale fuori. Una notizia. Una notizia. Saul ha invaso il paese, corri. So, uh, Saul Saul invadiò il paese, corre. Quindi Saul deve correre per proteggere il paese. Entonces Saul deve correre per invadire il paese. E allora sí, Davide decide di scappare di questo paese, decide di seppellire il suo sogno. E Davide decide scappare dal paese. Sì, però scappare dal paese e abbandonare il suo sogno. Ormai è fuori dal paese. Sta fuori dal paese. Ah, il profeta Samuele si sarà sbagliato. il profeta Samuele si avrà equivocato. Se sto là mi vogliono uccidere. Se sto a matare e quindi inizia a servire un re. Nemico, e combatte le battaglie di questo re e, e riesce il re gli affida grandi incarichi e il re le ha, uh, grandi aveva quasi quella tranquillità però, non era, la però non, era la, non era la promessa attenzione tu puoi avere un periodo di benedizione un periodo di ma non è la promessa però perché la promessa è che tu abbia vita e vita in abbondanza. Perché la promessa è es che que tengas vita e in abbondanza. Ah, non ci dobbiamo accontentare del il 50% della benedizione. Non stare il 50% della benedizione. Noi ci dobbiamo prendere tutta la benedizione. Dobbiamo che trovarci tutta la benedizione. E mentre Davide era lì succede una cosa negativa. Davide sta Devono andare a combattere contro Saul. a Saul. E Davide dice e ti faccio vedere io che cosa gli faccio. E la vita è come, io le, uh, come, già ti insegno lo che io le ho Però il re pagano gli dice, tu non puoi venire con noi. Però il re pagano dice, tu non puoi venire con noi. Perché sei ebreo, non puoi venire con noi. Perché sei judio, non puoi venire con noi. E quindi lui se ne torna a casa triste per non essere potuto andare a combattere. E lui a casa triste per non poter aver uh, E arriva in questa casa. E viene in questa casa. Però all'improvviso avevano fatto una razzia. Praticamente uh, viene uh, saccato dalla città. E lui trova tutta la sua città bruciata. E lui trova tutta la città chiamata. Non trova più le mogli, non trova più i figli. Non trova più le donne e i figli. Non trova più i buoi, le pecore, niente. Non trova più i buoi, le pecore, niente. Era il momento più brutto della vita di Davide. Era il momento più feo della sua vita. Il mio popolo, il mio re mi vuole uccidere. Mi rey me quiere matar. Il re che stavo servendo, pagano. Mi ha cacciato via perché sono ebreo. E il re che stava servendo mi ha piacciono perché sono giudito. Torno a casa e la casa è bruciata. Vuelvo in casa e la casa Non ho più neanche una moglie. Non tengo neanche una sposa. Non ho niente più perché si sono rubate tutte le pecore. No perché si tutte le ovejas E gli amici parlano di ucciderli. E gli amici Perché gli amici a un certo punto si mettono d'accordo uccidiamo Davide. Perché gli amici si d'accordo e a, a matare Davide. Era il momento più brutto della vita di Davide è il momento più feo della vita di David. Però Dio gli parla. Habla. Lui recupera tutto quello che ha perso. Saulo muore in quella battaglia. Saul muore in battaglia e all'improvviso vengono a farlo re. E repente lo re quella promessa che ormai era perduta. Che era perdita, si compie. Si compie. Perché nel momento più brutto che tu stai vivendo. Perché nel momento più che stai vivendo. È là che Dio inizia a resuscitare le cose sante. E Dio si inizia a, a resuscitarlo santo. E' là che Dio inizia a resuscitare le tue promesse. E Dio si inizia a, a resuscitare i Perché quello che Dio ha detto è potente anche di poterlo realizzare. Perché quello che Dio disse tiene il potere di realizzarlo. Amen. Dio è Dio. Dio è Dio. Non credere a quello che vedi con i tuoi occhi. Non credere a quello che que vedi con i tuoi occhi inizia a credere a quello che Dio ti ha detto che a a che perché in un giorno Dio può cambiare ogni cosa perché in un giorno Dio può cambiare ogni cosa cosa dobbiamo fare per uscire dalla notte oscura? che dobbiamo fare per uscire dalla notte oscura? la prima cosa è gridare a Dio lo primero è gritar a Dio secondo cronaca 7.14 secondo cronaca 7.14 mm. Ah, si sì, dice Segundo Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En el momento más buio. Puro... Il momento vas feo. In cui la tua terra ha bisogno di essere sanata. È il momento di invocare il Suo nome. Il di, il suo nome di tornare indietro da tutti i tuoi peccati, le cose sbagliate. E iniziare ad invocare. Perché quando tu lo inizi a cercare, Lui si lascia trovare da te. Perché se tu lo buscas, se si lascia incontrare. Lui non è un Dio lontano. lui è no un Dio che sta Lui è un padre vicino. Un padre cerca. Tu puoi parlare con Dio. Puoi Dio. E il Dio sì. ti parla, ti risponde. E ti contesta. È vivo. Sta è, è reale. E quello che lui cerca e che él busca è che nel momento più buio che tu stai attraversando. È, che è il momento più, peor, più oscuro che stai passando. Tu possa parlare con lui. Tu puoi a lui. Però succede esattamente il contrario ah, le no las cosas no van bien las cosas no van bien no va a la iglesia ah, le cosas no van bien las cosas no van bien la culpa es del pastor, la es del pastor. cuando las cosas van mal cuando las cosas van mal Siamo cortados ad abandonar Dio. Dios siempre solemos a Dios los discepciones lasciaron a Jesús se le escaparon Los a Jesús si Ed era proprio il momento in cui l'alba stava arrivando. Era il, era il momento in cui i morti stavano resuscitando. La soluzione non è non penso più a Dio. La soluzione è devo tornare a cercare a Dio. La soluzione è devo a cercare Dio. E seconda cosa, devo confidare in Dio. Que in, Dio. in quello che Dio mi mostra. Sapete che Dio molte volte ci dice di fare delle cose strane. Pues dice, o sea, cosas raras, che noi non capiamo. Che noi intendiamo. Pietro butta la rete dal lato destro della barca. Y dice, Pietro, tira la rete dal lato destro della barca. Ma come Signore abbiamo pescato tutta la notte? Signore, stiamo tutta la notte pescando. E si pesca di notte? Si pesca di notte. Adesso è giorno e io sto sulla barca sto nel barco. che cambia da buttare la rete di qua a buttare la rete di là? che cambia da tirarlo alla la o a la non cambia niente non cambia nada. però tutta la notte pescando senza prendere niente però tutta la notte pescando senza prendere niente con la sua esperienza di grande pescatore con la sua esperienza di pescador e di giorno e il dia. ascoltando un falegname ascoltando un carpintero i pesci entrarono nella barca i pesci entrarono nel barco non so se vi rendete conto. Non so se ti dà conto. Come Dio ti chiede di fare cose che non hanno senso. Come Dio ti pide di fare cose che non hanno sentito. Proprio nel momento più strano. Nel momento più raro. Più buio. Ma oscuro. Dio ti chiede di fare cose strane per vincere la battaglia. Dio ti chiede di fare cose rare per vincere la battaglia. Devi confidare in Dio. Devi es que confiare in Dios. Quando Dio ci ha mandati qua a Valencia ancora allora non abbiamo venduto la casa abbiamo venduto la casa E Dio disse iniziare a fare i pacchetti per il trasloco y a iniziare a vedere i pacchetti per mutarlo a fare i pacchi per il trasloco senza aver venduto la casa y nosotros, come locos avendo i pacchetti per la casa sensiche averla vendita che a volte ci guardavamo in faccia e diciamo siamo pazzi o oh, veramente Dio è con noi che noi vediamo in la casa e diciamo o oh, oh, realmente Dio sta con nosotros e nel momento più buio c'era la pandemia con la pandemia le banche erano chiuse e non concedevano mutui che non davano prestami non si vendeva una casa nel nostro, nel nostro pueblo non si vendeva da due anni una casa in tutto el, il paese nel nostro pueblo erano due anni che non si vendeva una casa nel momento più oscuro nel momento più oscuro Dio ci parla Dio ci parla guarda che oh, mercoledì voi andrete a firmare y oh, mira que el miércoles vais a firmar. Dios, Dios. Y mientras, tavola, y mientras estamos a tavola. hablando de eso. Arriba una telefonata. Llega un llamado. Y la persona que casa, Era la persona que quería comprar casa. Y Dios abre la puerta de manera sobrenatural. En el momento que más sembra oscuro. Es el momento más oscuro. en que los muertos resucitan. el momento en que los muertos resucitan. El ticket il è così per l'aereo, per l'affitto, ah, per arrivare qua. Ah con tutto quello che è passato per arrivare qui con il ticket, l'affitto, il tal. Con i documenti. Tutto quello che era impossibile. Che è, impossibile. è diventato possibile. Se è possibile. Perché i morti risuscitano Perché i morti risuscitano Non devi considerare... Quello che stai vivendo come qualcosa di negativo. Devi pensare che quello che stai vivendo è qualcosa negativo. Devi pensare che quando la situazione è più nera possibile. È là che Dio inizia a fare qualcosa di speciale. All'improvviso. Di repente. Le cose succedono all'improvviso. Le cose passano di repente. All'improvviso tremò la terra. Di repente timbra la terra. All'improvviso si ruppe il tempio. Di repente si rompì il tempio. E all'improvviso la gente aprì la porta. E repente la gente aprì la porta. Nonno, e tu che ci fai qua? Abuelo, che sei sa chi? Ma non eri morto dieci anni fa. Io ero a dieci anni morto. Uh, hermano. Ermano? Ma questa persona assomiglia proprio il mio fratello. Questa persona sapeva come mio hermano. Sono io tonta. Sto oh, io tonta. Ci <ride> è <sono ride> resuscitato. E tu resuscitò. Lo tenteraste. Te <ride> cioè immaginate che pazzia! Ma che que locura. Quel giorno la gente si è svegliata mentre camminava per la strada diceva: Ma questo è eh, Pasquale. E questa gente che camminava per la calle uh, serie e diceva, ma è es Pasquale. Ma non era morto. Estaba muerto. Y Francisco no era muerto. Y Francisco no estaba muerto. Hombre, les han muerto purillo. A lo mejor yo estoy muerto. <risa> ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Era el inicio de un nuevo tiempo. Era el inicio de un nuevo tiempo. Donde todo lo que era morto volvió a la vida. Donde todo lo que había muerto volvió a la vida. Non è no es importante cuando si oscura la tua noche. No es importante lo oscura que sea tu noche. Porque cuando Dios decide di de encender una luce. Porque cuando Dios decide di de encender una luz nella luce non c'è ombra nella luce non c'è ombra sapete se voi accendete un fiammifero Se vosotros encendete la uh, serilla la potete Aferino. fare questa prova prova. e vedete l'ombra e veis la sombra vi renderete conto che la fiamma la luce non ha ombra os vais a dar conto che la llama e la luce non c'è sombra. la Bibbia dice che nella luce non c'è ombra alcuna la palabra dice che nella luce non no c'è ombra e nel momento in cui la luce inizia a splendere nella tua vita, e quando la luce inizia a resplandecerà in tua vita, non, non è importante quando siano grandi queste ombre, non è importante lo grande che siano queste ombre. tutto sparirà, tutto va a desaparecere. No. E viene un tempo di risuscitamento, no. viene un tempo di risuscitamento un tempo in cui tutto quello che era morto torna a vita, un tempo in cui tutto quello che stava morto vuole a vivere. La gente ti guarderà e ti dirà, Ma non era morto. La gente ti va a mirare e dice, Ma non stava morto. Che sta facendo adesso in questo posto? Che fa ora in questo sito? Perché Dio lo sta benedicendo così? Perché Dio lo sta benedicendo così? Perché è stata una persona che ha confidato in Dio. Perché è una persona che in Dio. E ha parlato con Dio. E ha parlato con Dio. E nel momento più buio Dio ha resuscitato ogni cosa. E nel momento più feo Dio ha risuscitato ogni cosa. Vediamo un momento per pregare. Vediamo un momento per parlare. Salutiamo le persone che sono... ci seguono in internet. Salutiamo la nostra massima in diretto.